Bene, siamo live, eccoci. Direi di aspettare caso qualche secondo per... che si collega qualcuno e poi, e poi iniziamo. Vediamo un attimo. Sì, sì, intanto questo qui comunque sarà registrato quindi avrà modo di... le persone avranno sì, però... modo di vederlo, quindi senza problemi. Per me possiamo iniziare quando vuoi, Angelo perfetto grazie mille della disponibilità eh, spieghiamo questa okay. sera perché okay. si sì, diamo okay, direi che possiamo, possiamo iniziare dai allora eh, buonasera a tutti e benvenuti e grazie a tutti coloro che ci seguiranno in questa eh, diretta streaming su, su facebook Iniziamo oggi un ciclo di, di appuntamenti realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Poligonal, un ciclo di appuntamenti che eh, intende eh, parlare di eh, svariati argomenti, cercando di approfondirli nel miglior modo eh, possibile. Eh, nel corso di questi incontri ce ne saranno eh, un tot eh, a cadenza periodica, eh, ce ne saranno due questo mese, ne stiamo progettando altri per, per i prossimi mesi. Ecco, in eh, questi incontri eh, parleremo dei progetti dell'Associazione Poligonal, ma cercheremo anche di fare dei focus su altre tematiche. Parleremo quindi di eh, cooperazione internazionale, parleremo di cittadinanza digitale, parleremo di, eh, molti, eh, di molte altre cose. Oggi, essendo il primo incontro, abbiamo deciso eh, di, eh, innanzitutto di, di presentarci noi come associazione di promozione sociale come Polygonal, tant'è che eh, è presente il presidente dell'associazione Marco De Cave, eh, mentre il sottoscritto eh, è un altro membro dell'associazione Polygonal. Eh, al momento io eh, ricopro il ruolo di, eh, di vicepresidente. Innanzitutto eh, saluto Marco sì, sì. che lo ringrazio per eh, la che, che, ha di, che ha deciso di mettere. E, il primo argomento di cui parleremo con uh, questo webinar eh, sarà il servizio Informa Giovani, un servizio che ormai è presente in Italia da, da qualche anno e che eh, in una situazione come questa caratterizzata da un'emergenza pandemica eh, abbiamo deciso di eh, riprendere in mano eh, per spenderci qualche parola e capirci qualcosa di più, soprattutto capire eh, le potenzialità dell'informa giovane in una situazione del genere, una situazione che eh, non è affatto eh, la normalità. E ringraziando di nuovo tutti voi in, in diretta, tutti voi che ci seguirete, io adesso lascio la parola a Marco Cave a cui chiedo innanzitutto di eh, presentare eh, l'associazione di promozione sociale Poligonal. Prego Marco. Eh, grazie Angelo, buonasera a, tutti e a tutte le persone che ci stanno ascoltando questa sera e anche chi ci vedrà nel futuro. Eh, dunque, APS Polygonal è eh, un'associazione comunitaria, come ci piace chiamarci, eh, con il focus su eh, educazione digitale per il potenziamento sociale. Siamo tutti di Cori, quindi provincia latina, della provincia latina, eh, alcuni sono stati consiglieri dei giovani, altri sono stati attivisti, altre persone che abbiamo incontrato cammin facendo, comunque tutti eh, in qualche modo amici di una vita, che hanno deciso di mettersi insieme per eh, soprattutto mh, portare i vari, le varie esperienze, le varie conoscenze, quindi eh, magari anche a differenza di tante associazioni, siamo un po' strane, eh, quindi quello che vogliamo fare è soprattutto eh, costruire eh, degli strumenti innovativi che possano essere in, mh, come dire, utili a livello sociale e di formazione personale. Quindi quello che eh, abbiamo costruito immediatamente come associazione, soprattutto in risposta ecco, durante la pandemia e che mi piace ecco, di, soprattutto condividere con le persone è lo strumento di eh, apprendimento online attraverso la piattaforma Moodle che eh, abbiamo creato insieme alle nostre eh, ai vari collaboratori, dato che ci sono sia informatici, ecco, ricordando un po' poligono a chi siamo: siamo informatici, grafici, eh, eh, insomma un po' sognatori, educatori, quindi persone che eh, sono esperte, tra l'altro anche di progettazione europea e progettazione regionale. Per creare cosa? Un, un progetto condiviso, un progetto che possa parlare di opportunità e che possa soprattutto eh, crearle. Ecco. E perché ci siamo eh, dedicati come eh, poligono al servizio Informa Giovani, eh, quello che ci accennava Angelo all'inizio: eh, perché eh, insomma, ecco, essendo un piccolo, un piccolo gruppo selezionato di trentenni, quarantenni e così via, abbiamo voluto mettere. Eh, Dare risposte soprattutto a quelle persone, eh, ma non soltanto giovani, bensì tutte quelle persone che hanno semplicemente i dubbi su che cosa servizi digitali, curriculum, come si cerca un lavoro, quali opportunità sono presenti in giro per l'Europa, come si suol dire, eh, quindi anche e eh, soprattutto focalizzarci su quel tipo di persone che hanno magari delle esigenze particolari, come gli anziani, ma non parlo da un punto di vista, come dire, veramente di supporto sociale o dal punto di vista ecco, fisico, quanto parliamo piuttosto di accesso a tutti, a tutti quegli strumenti scusate, eh, di, eh, digitali che rendono di fatto i nostri nonni o le persone che sono sui, insomma, sui anni, anni 60-70 eh, un po' tagliate fuori ecco, dalle dall evoluzioni del mondo attuale. Quindi quello che eh, abbiamo, che facciamo come poligono per entrare un po' nel concreto delle, eh, delle attività è mh, fare laboratori, quindi sia all'interno della biblioteca, speriamo che vi per presto anche perché è la nostra sede, come dire, naturale, L'altra anche laboratori itineranti, quindi itineranti intendo dire che incontriamo le varie associazioni o comunque quei gruppi di persone che ci contattano per fare gratuitamente una serie di attività. Faccio eh, ad esempio una eh, con i un centri anziani o anzi. Scusate, i centri sociali, come eh, ci tengono a precisare i nostri, eh, i nostri cari concittadini, eh, quindi eh, attività che ne so, abbiamo fatto l'anno scorso il post-day per creare Speed, eh, che tra l'altro attualmente è così importante per l'app. Io, è diventato famoso soprattutto per le attività del, del, cosiddetto, del cosiddetto cashback, quindi. Eh, il supporto statale per eh, il ristorno di, eh, pi, delle, del 10% delle cifre che, eh, che spendiamo ecco, durante il periodo natalizio, ma fino anche al 2022. Quindi facciamo una serie di attività come il piedibus che abbiamo fatto durante quest'estate per fare cosa? Per promuovere una mobilità sostenibile, oppure campi estivi, eh, caccia al tesoro digitale e chi più ne ha ne metta. Però sempre con il focus di eh, potenziare dal punto di vista digitale e sociale le persone, perché questi due elementi, come elemento di riflessione, eh, scusate il gioco di parole, quindi questi due elementi entrano in contatto e eh, permettono così alle persone di poter eh, maturare in qualche modo e rispetto alle opportunità e rispetto agli strumenti che, che hanno. Grazie Marco, eh, ti chiederei di spendere anche due parole su un progetto molto interessante e mh, oserei dire anche un po' ambizioso di, di Polygonal. Eh, ti accendo giusto due parole piattaforma Moodle sì eh, ecco una cosa che eh, che che mh, facciamo il poligono, l'abbiamo detto all'informagioni, quindi informagioni è questo servizio di orientamento, ma non pensiamo ecco, a un servizio per cui noi attendiamo le persone, questo qui è un approccio sbagliato, noi pensiamo ecco, a coprogettare insieme alle persone una serie di strumenti. Eh, quello che eh, Angelo insomma, ci hai introdotto con piattaforma Moodle, cioè che cos'è? Innanzitutto Moodle è un Ambiente open source, quindi gratuito e libero digitale, che permette di sviluppare delle classi online, quindi per cui si accede con una connessione internet, cellulare o computer e si possono seguire una serie di corsi. Chiaramente i corsi sono quelli offerti dal, eh, da un centro di formazione, ad esempio l'università stessa. Il Moodle viene utilizzata dalla, da gran parte delle università del mondo, ad esempio Sapienza ha Moodle come piattaforma. E noi come Poligono abbiamo fatto identica cosa, chiaramente attraverso i nostri informatici e attraverso le nostre i nostri educatori. Quello che facciamo attualmente è eh, quindi promuovere questa piattaforma. Adesso ve la condivido magari, Angelo, se pensi sia il caso, eh, in modo che vediamo i corsi che abbiamo sviluppato che possono essere utili al, alle persone. Questi progetti dici ma come fai a creare questi, eh, questi corsi? Questi corsi nascono da percorsi di eh, progettazione europea che facciamo a livello locale. Eh, magari la condivido così vediamo un po' insieme come. Sì, eh, direi infatti di fare così, Marco. Mentre io metto in sovraimpressione mm. il banner con il sito che rimanda al, alla piattaforma, eh, casomai eh, tu eh, condividi lo schermo. Insomma, condividiamo lo schermo, e così eh, facciamo una piccola spiegazione, una piccola descrizione dell'idea. Perfetto. Allora guardate, inizio, esco dal mio profilo, così vi faccio vedere. Eh, l'avevo tenuto uh, aperto uh, dunque questa qui è la piattaforma come vedete Moodle. Eh, e quello che abbiamo creato è una piattaforma che è, è godibile sia in italiano sia in inglese i corsi per, sono in italiano ma a uh, breve li metteremo anche in inglese magari per quelle persone che eh, vogliono seguirci anche in altre lingue eh, dato che tra l'altro siamo molto visitati devo dire che il successo della piattaforma è stato di portare più di 2000 persone a connettersi e eh, iniziare l'apprendimento quindi una piattaforma l'abbiamo chiamata di attivismo per attivisti nel senso non bisogna essere Greta Thunberg per essere un attivista intendo dire persone che vogliono attivarsi ok? quindi qui ci sono una serie di informazioni su noi stessi come eh, funziona Innanzitutto i corsi sono completamente gratuiti. Eh, quelli che abbiamo adesso, finora, sono su sei, eh, sei tematiche. Abbiamo dati aperti educazione digitale finanziaria, cioè proprio come affrontare la vita di tutti i giorni dal punto di vista eh, finanziario. E tra l'altro magari facciamo un piccolo focus, dato che prima ho parlato di, di cashback, e eh, eh, magari è molto utile vedere eh, tratto e aggiornata, già ci sono informazioni su API e così via. Poi abbiamo il coordinamento dei volontari nel non profit con molte associazioni e abbiamo creato un corso appunto per gestire al meglio i volontari. Un corso sull'uguaglianza di genere nell'associazionismo, cioè quindi rendere le, eh, le associazioni più giuste, più eguali dal punto di vista del genere. E poi abbiamo una formazione su, per animatori digitali, quindi eh, anche molto utile per chi eh, sta a scuola, per chi eh, vuole semplicemente approcciarsi al mondo dell'educazione in generale. E poi abbiamo un corso sulla valutazione dell'impatto sulle comunità locali, in particolar modo focalizzando sui giovani magari vi faccio vedere ecco, velocemente eh, come si accede quindi educazione digitale e finanziaria come ho detto lo, lo scelgo perché eh, in questi giorni si parla molto no, di care di cashless Italia tutti questi termini ehm, eh, eh, inglesi che indicano sostanzialmente la, la possibilità di, eh, di utilizzare in maniera diversa eh, i nostri strumenti di, di carte di pagamento quindi si accede con eh, l'accettazione delle condizioni di privacy, anche perché teniamo soprattutto la privacy delle eh, nostre persone, quella che era uscita in alto è una barra di accessibilità, come vedete c'è cioè accessibilità perché abbiamo pensato anche a tutte quelle persone eh, ecco, che, ehm, che hanno magari problemi di eh, cioè, magari dal punto di vista della lettura, è eh, semplicemente che è più grande, più piccolo, qui si può, possono modificare, entriamo quindi nel, nel, eh, nel corso. Quindi il corso è visibile per persone che non si iscrivono, quindi è possibile semplicemente leggere ed entrare all'interno della, della teoria, magari andiamo direttamente a, alla unità che ci interessa, che è strumenti digitali finanziari, sono una persona che semplicemente sta navigando, non voglio ancora accedere, quindi voglio semplicemente formarmi, leggere ciò che sta accadendo. Abbiamo preparato quindi video, quiz e appunto la teoria, quindi abbiamo eh, delle informazioni molto semplici e, e delineate in maniera chiara, quindi per qualunque tipo eh, di età. Quindi eh, vi, faccio, insomma, vi faccio vedere una serie di come si mostra. No? Quindi semplicemente si va eh, a capo e si continua a leggere. Quindi, come dei piccoli capitoli, eh, per chi? Magari ecco, per rimanere aggiornato uh, attualmente abbiamo tutte le sezioni di speed: come richiedere lo speed, cos'è il cashback? vediamo un po' che è l'appio e a cosa serve. Dite, ma come faccio a prendere questi corsi, a cosa servono? Anche a prendere dei certificati. Quindi si deve cliccare sul login eh, iniziale, quindi si poteva cliccare o sul corso o in alto a destra. Quindi si sceglie il, il proprio... Eh, chiaramente se non si un account, si crea prima un account, e altrimenti se non si ha un account... Si, si può anche entrare sia con Facebook che con Google, quindi è molto semplice veramente accedere. Quindi si accede e si inizia eh, sostanzialmente a studiare. Ok, quindi questi, eh, la piattaforma registrerà gli spostamenti e alla fine si arriverà al quiz. Quindi questo sì. fa mi girato quiz, che però eh, non abbiamo, eh, scusate lo metto in italiano, mi sono dimenticato di, di, di cambiare la lingua di, di sistema. Il eh, quiz adesso e vi faccio vedere ci sono le domande quindi queste domande che permettono appunto alla fine di eh, raggiungere se si rispondono correttamente al certificato finale che possiamo utilizzare dal punto di vista eh, curriculare. quindi insomma ecco questo qui veramente una, una breve panoramica eh, quindi mh, informazioni che cosa abbiamo fatto giusto per ritornare al punto un'informazione che è vicino alle persone quindi che non cerca, che non attende ma cerca le persone e gli Grazie Marco. E quindi ecco, come avete, come avete avuto modo di, di vedere, insomma, eh, c'è questo progetto della piattaforma Moodle eh, che offre una vasta gamma di, eh, di, progetti, di, di corsi che eh, strada facendo eh, aumenteranno sempre più di, eh, di numero. E insomma Marco ci ha fatto una panoramica molto sintetica ma anche molto chiara di che cos'è questa, questa associazione di promozione sociale, eh, di che cos'è Poligonal e il nostro augurio ovviamente è quello di eh, restare in, in contatto con tutti voi anche con i prossimi appuntamenti e perché no, se volete essere coinvolti nei nostri progetti eh, vi accogliamo a braccia aperte. Eh, vi lasceremo dopo troverete dopo in sovraimpressione i riferimenti per eh, contattarci. Eh, però, su questo, insomma, eh, casomai ne, ne, ne riparliamo dopo. Eh, prima di passare alla domanda successiva ne approfitto per eh, dire a tutti voi che eh, per tutto il tempo, per tutta la durata della diretta sarà possibile scrivere eh, tramite commenti eh, tutte le domande che volete. Quindi, se avete dubbi, delle incertezze, avete delle curiosità da chiedere, a, a Marco. E più in generale all'associazione Poligonal fatelo tranquillamente e noi alla fine eh, cercheremo di eh, selezionare almeno le domande diciamo che raccolgono eh, tutti i commenti eh, quindi ecco vi invitiamo insomma a, a porre qualsiasi tipo di, eh, di questione eh, Marco tornando al commento del, della diretta eh, ti chiedo hai già accennato eh, al servizio Informa Giovani eh, ti chiedo Brevemente, eh, se puoi di eh, ripetere un attimo di che si tratta, quali servizi eh, eroga e, e a chi si rivolge, e ti chiedo subito eh, eh, una cosa riguardo proprio l'importanza eh, di, eh, di questo servizio: eh, siccome l'Informa Giovani si occupa anche di eh, curriculum vitae, di supporto per eh, scrivere lettere eh, motivazionali. Allora, a prima vista, eh, sembrerebbe facile elencare le proprie esperienze lavorative e le proprie motivazioni quando ci si candida per una posizione. Invece ci sono persone, eh, invece ci sono persone che hanno, tra virgolette, addirittura bisogno di supporto. Ecco, ti chiedo il perché, una, una tua opinione. Come mai? Quindi allora faccio eh, quindi un, un, un, un piccolo riassunto prima delle attività e poi arriviamo al, al punto. Quindi eh, come informa giovani eh, diamo gratuitamente, quindi ripeto gra gratuitamente alle persone supporto dal punto di vista della scrittura di lettere motivazionali, quindi soprattutto per tutte quelle professioni e posizioni che richiedono... Eh, lettere eh, da scrivere e eh, referenziandole, ok? Quindi, rispetto alla propria mh, la spiegazione del proprio CV, la, la eh, scrittura di CV, quindi curriculum vitae, sia in italiano che in inglese. Quindi, eh, quello che facciamo è eh, le persone ci mandano, mandano il proprio CV e noi lo rivediamo, quindi, anche con interviste personali. Chiaramente, bisogna eh, rispondere, bisogna eh, mandare la propria. Mh, Vuol dire un'email, eh, scriverci e prendiamo appuntamento tranquillamente. Quindi altro facciamo, quindi condividiamo strumenti educativi come eh, una piattaforma gratuita di eh, apprendimento, nonché diamo informazioni personalizzate per quanto riguarda le opportunità europee. Quindi abbiamo parlato prima di Erasmus Plus, quindi questo programma europeo che permette la formazione non soltanto di giovani ma eh, di adulti, anziani persone di qualunque tipo, eh, di qualunque età, per fare attività. Quindi questo è l'informa brevemente, nonché laboratori, quindi laboratori attivi, quindi in cui le persone e l'utenza viene coinvolte. Quindi andando eh, alla tua domanda, assolutamente, l'informa giovani ha, eh, non è soltanto un supporto genetico, ma risponde a delle domande concrete. Ma perché? Eh, come dicevi, eh, ha bisogno, le persone hanno bisogno di supporto perché purtroppo nella scuola, soprattutto lo dico ecco, eh, da ex giovane ormai quasi, eh, non si è orientati proprio bene su questo tipo di questioni. Noi ci siamo dovuti passare in qualche modo ecco, su, con le nostre spalle. E quindi eh, anche persone più, come dire, più grandi, tra virgolette, nel senso con, eh, con più anni di noi, abbiamo supportato e portato a compimento eh, la ricerca di lavoro, che è una grande soddisfazione, soprattutto l'aver risposto esattamente a dei bandi di concorso o a delle eh, richieste che vengono fatte. Questo caso, soprattutto poi nel settore della cooperazione internazionale. Eh, quando le persone cercano di mettere tutto, in realtà, un curriculum è un qualcosa di vivo, qualcosa che va modellato secondo le esigenze, secondo eh, le richieste delle varie, eh, come dire, eh, dei vari avvisi eh, lavorativi. Quindi noi cerchiamo veramente di far comprendere che non è soltanto un servizio passivo, non è un come dire, mandi il tuo foglio e qualcuno farà qualcosa per te. Sì, certamente c'è quella parte, ma d'altra parte c'è anche la persona che deve attivamente interfacciarsi con noi per eh, migliorare, appunto, i propri documenti o chiarificare una serie di questioni. Quindi, questo è veramente in quello che facciamo. Grazie mille. Ehm, allora, eh, questo, questo nostro mondo diciamo, ha tantissimi difetti, ha tantissimi problemi, eh, però ha anche su i suoi lati positivi, eh, nel senso che ci sono delle opportunità per eh, tutti noi, in un numero che in passato non, eh, non ci sono mai state, in, in, questa, in questa quantità. Eh, ci sono opportunità come i progetti Erasmus+, eh, vari progetti, progetti vari su esperienze formative, e, e di studio. Eh, quindi c'è eh, una vasta gamma eh, di proposte e, diciamo, da una parte diventa anche sempre più difficile capire eh, quale, eh, quale sia l'esperienza migliore da affrontare per la propria crescita eh, formativa, personale e lavorativa. Quindi, ad una persona che, eh, che intende affrontare un'esperienza del genere, eh, quale consiglio daresti riguardo? le modalità per scegliere nel miglior modo, nel miglior modo possibile, insomma eh, fare in modo di trovare l'esperienza formativa più produttiva per, eh, per se stessi dunque eh, se ci penso in generale farei, eh, farei la seguente cosa nel senso, almeno a quello che proponiamo finora, è innanzitutto di buttarci e iniziare a fare delle esperienze magari un po' generiche per vedere come va il mondo nel senso eh, il programma Erasmus, quello che tu hai detto Angelo, magari per chi non conosce e che si è connesso soltanto ora, eh, è un programma di eh, formazione, eh, diciamo eh, a 360 gradi su tanti, su tanti punti, Quindi non soltanto per le università, ma anche terzo settore, centri di formazione e attività sportive. Quindi questo qui è importante eh, ripeterlo. Eh, che cosa accade? Quindi il programma Erasmus permette di eh, coprire i costi di viaggio, vitto alloggio, chiaramente questo qui parlo per, in una, una uh, situazione come dire pre-Covid, attualmente permette comunque di fare formazione online gratuita, quindi che altrimenti si pagherebbe. Eh, che cosa accade? Quindi eh, almeno anche, vi dico ecco, un po' la mia esperienza o anche, L'esperienza di altre persone che si sono unite a Poligonal. Abbiamo iniziato a fare, eh, come dite semplicemente a iscriverci in queste formazioni online: dite, ma come si vanno a cercare su Facebook, magari sui gruppi Erasmus, ci sono tantissime opportunità. Abbiamo iniziato un po' così per divertimento, come quando si ha 18 anni, quando si ha 19-20 anni, si inizia come dire, a esplorare no? in qualche modo. Le, le opportunità quindi si incontrano tante persone e chiaramente dall'ascolto attivo questo soprattutto lo dico proprio in generale si, permette, si, mh, si ha l'opportunità di comprendere un po' da altri e, e avere questa eh, riflessione eh, di esperienza quindi in qualche modo si è come la luna eh, che riflette i raggi solari eh, non dal punto di vista ecco, della, del fatto che delle esperienze di altri siano migliori eh, delle nostre quanto semplicemente veramente eh, di basare sul dialogo tra persone e eh, averlo ecco come base della propria crescita personale quindi che cosa altro fare? chiaramente scriverci, dite ma io non ho capito che cosa, che cosa hai detto, bene scrivici eh, non mordiamo, non mangiamo di base umani quindi siamo persone abbastanza ragionevoli che ci e soprattutto ci piace, divert piace divertirci e trovare ecco e nuove energie, nuovi punti, punti di vista. E chiaramente lo facciamo, quello che fa PS Poligono, in forma Giovani, o come vogliate, eh, vogliate chiamarci, è quello di mettere insieme persone e cercare di fare qualcosa, ma non in maniera genetica, di, averle, di avere soprattutto esperienze che siano importanti e significative per la crescita personale. in tutto ciò rientra anche il, un po' il concetto di, di comunità che accennavi in, eh, che accennavi in, in precedenza. E, sempre in merito al, all'informa giovani, eh, Poligonal ha sviluppato una certa esperienza eh, nella gestione del servizio informa giovani eh, presso il proprio comune, presso il comune, eh, il comune di Cori. E, um, è un'esperienza che ormai eh, du eh, dura da qualche anno e um, cerchiamo eh, insomma, di, eh, di capire se, si è trattato, se fino ad ora si è trattata di un'esperienza utile eh, non tanto per l'associazione ovviamente, ma per eh, la comunità locale e cerchiamo quindi di dare anche eh, qualche specifica in merito ai risultati che ha prodotto. Sì, come dicevo prima, ecco, l'Informa Giovani non ha questa dimensione eh, attendista, nel senso eh, che non, non ci piace attendere persone che arrivano, non siamo una spiaggia che attende le onde, questo qui è affatto. Quello che eh, ci piace fare è, è arrivare alle persone. Quindi che cosa abbiamo fatto proprio per dinamizzare, rendere dinamico l'informa giovani. No? Servizio che spesso dice ma io non sono giovane no no tu sei una persona più che altro lo chiamerei in forma persone magari ci inventeremo un nuovo nome comunque ecco ritornando alla tua domanda senza divagare eh, abbiamo avuto molte persone mh, almeno un, una cinquantina finora che si sono rivolte a noi eh, negli ultimi tre anni per quanto riguarda eh, curriculum vitae e lettere motivazionali e tra l'altro la cosa interessante è che eh, parlo soltanto di quelle di Cori, perché poi ci sono anche persone di altre città che ci scrivono, è una cosa abbastanza curiosa, eh, però noi chiaramente non si discrimina nessuno, non è che perché non siamo non si di Cori, allora eh, non, eh, non, eh, non possiamo fare nulla per te, anzi ci mancherebbe. E poi dall'altro canto, come informaggiori abbiamo la eh, lavorato tanto sui laboratori, quindi focalizzandoci sull'educazione digitale, quindi in situ, cioè proprio quindi dentro eh, la biblioteca, ma non soltanto la biblioteca, anche come dicevo prima eh, con i centri, i centri sociali, quindi con persone eh, che hanno qualche anno più di noi, eh, nonché nelle scuole sempre come attività finalizzata all'orientamento, orientamento e apprendimento di nuovi concetti, soprattutto riflessione su o, tematiche, dall'educazione di genere, alle all esperienze europee, all'ambiente. Quindi, Veramente un'informazione che vuole eh, porsi come una, una sorta di viatico no? di, eh, di esperienze, collettore di, eh, di pensieri, quindi non soltanto come dire, un servizio in cui io ti mando un documento e tu cerchi di rispondermi nel tempo più breve possibile, no, eh, l'idea è anche quella di fare ben altro e siamo, insomma, devo dire, soddisfatti, magari qualcosa poteva essere eliminata sicuramente quello che si può dire è che magari potrebbe fare molto di più eh, se avessimo insomma, ecco, anche più contatti eh, con eh, giovani locali insomma io faccio l'invito chiaramente alle persone eh, di eh, innanzitutto vedere sto video di dire, ma, eh, ma quanto dura sto video insomma arrivateci cercate di, di non avere fretta di eh, riuscire a, eh, come dire, eh, a prendervi un momento per voi stessi soprattutto rispetto al, all'orientamento e di avere eh, questo punto, come un punto che eh, dà uh, informazioni veramente con, uh, con ricerca ed edizione, sicuramente. Perfetto. E, allora, eh, adesso arriviamo un po' all'argomento, insomma, all'argomento che ormai al tema che ha caratterizzato un po' questo 2020, eh, in, po in una sola parola la, la pandemia. E allora, la pandemia eh, di fatto ha messo a dura prova eh, un, po', eh, un po' tutti noi, tutti noi come cittadini, ma anche tutti coloro che operano nelle associazioni, nel, nel mondo del volontariato. Insomma, ha obbligato eh, tantissime realtà di questo settore a ripensarsi perché eh, il rischio era anche quello di, di sparire. E purtroppo eh, ci sono stati eh, ci sono casi in cui le associazioni eh, rischiano di naufragare insomma perché eh, gli ostacoli diventano insormontabili anche il servizio informativo immagino eh, eh, non solo quello eh, locale gestito, eh, da, gestito nel comune di Corri un po' eh, ovunque in, in Italia è stato di fatto messo a dura prova e, qui e quindi è passato anche in, in secondo piano questo per una serie motivi eh, ad esempio le associazioni che li gestiscono eh, hanno visto chiudere eh, i centri in cui operavano come informa giovani eh, mi viene da pensare alle, alle biblioteche o ad altri o ad altri spazi e quindi ecco quello che volevo chiederti era eh, l'informa giovani eh, può, eh, può funzionare eh, anche solo eh, anche solo digitalmente e se sì, ehm, alcuni esempi, eh, ti chiedo di fare alcuni esempi in, in tal senso. E poi ehm, ti faccio subito anche questa domanda, ehm, se, eh, se, se è, sta è stata forse sottovalutata la forza del servizio informa giovani in questo periodo, cioè lo si poteva utilizzare in un modo migliore eh, anche in funzione anti-Covid? Dunque, mi fai domande insomma, interessanti, soprattutto ecco, di riflessione verso il futuro. Allora, eh, procediamo per, con ordine. Eh, dal punto di vista eh, del, della sopravvivenza, soltanto digitale, sicuramente eh, può essere complicato. Anche se abbiamo avuto, eh, devo dire, un ottimo intuito dal punto di vista dello sviluppo di eh, una piattaforma, come dicevo. Ehm, di poligono di formazione online. Chiaramente eh, l'aspetto, la, come dire, quello eh, di stare insieme, di laboratoriale, quello lì è, è, è come dire, insostituibile. E quello lì chiaramente è un, un aspetto che spero che arrivi prima o poi. Abbiamo cercato di fare anche delle, dei seminari online. Eh, diciamo interattivi ma chiaramente in tempi così difficili è anche, è anche appunto complicato riuscire a, ad attirare l'attenzione anche perché ehm, le persone sono anche operate di, eh, rispetto alle offerte rispetto allo stesso tempo di stare sempre davanti a un monitor quindi questo qui chiaramente sono una serie di criticità che difficile da eh, superare. D'altro canto, diciamo, dal punto di vista invece degli appuntamenti, abbiamo utilizzato una, un banale form Google, quindi è possibile rispondere, magari ve lo faccio anche vedere se, eh, se può essere interessante, magari anche per le persone, eh, in modo da riscriverci. Eh, quindi informazione di ricordi prendi con noi un caffè digitale, no? quindi si chiede nome e cognome, indirizzo mail, eh, un contatto telefonico, quindi questi qua sono appuntamenti per dicembre, quindi 4, 11, 18 e 9 gennaio, e di cosa vorresti parlare? Quindi progetti di poligonale, progetti di mobilità europea, opportunità di forma di lavoro, informazioni e supporto della pubblica, sulla pubblica amministrazione, volontariato, Insomma, tutta una serie di, di, di attività che chiaramente possono un po' ecco, eh, aiutarci nel, nel comprendere le esigenze, altrimenti eh, scrivete insomma, veramente quello eh, che vi pare. Anche se, eh, se vi va di semplicemente, di chiacchierare e avere come dire, delle, delle informazioni più generiche su eh, eh, come è la vita, è, se siete felici o altro, insomma, eh, siamo, siamo in questo senso di, di, disponibili. Eh, dunque, la seconda questione che invece legavi, insomma di cui anticipavi, ma poteva essere sfruttato meglio questo momento, eh, eh, come dire, di, dal punto di vista ecco strategico per coinvolgere altri eh, settori o altre informazioni. Dunque, eh, sempre come attività associative, magari non proprio legate direttamente all'informa giovani, c'è sicuramente eh, la progettualità open core. Eh, che è, un, è, diventato di fatto un, è diventato di fatto un blog di riferimento per tante persone eh, durante il 2020, parlo quindi dall'inizio della pandemia eh, a marzo fino, fino adesso, con dati aggiornati, eh, i decreti presenti, una semplificazione della eh, dell'informazione in corso quindi magari eh, esatto, grazie per, per aver posto il link, ecco se cliccate su opencore.cloud eh, è possibile andare su questo tipo di informazioni quindi eh, sicuramente ecco quello che, per cui l'informazione potrebbe lavorare ancora di più è arrivare a tanti tipi di eh, esemplificare ecco, l'informazione e rendere eh, più accessibile, eh, accessibile una serie di piattaforme risorse e strumenti che mette in condivisione il governo o, o altri progetti sociali che sicuramente mh, permetterebbero alle persone di eh, avere chiare ecco, una serie di ehm, Chiare, eh, chiare tutta una serie di eh, come dire, novità che ci sono in Italia. Dite, ma io non ho mai tempo per fare questo. Eh, quello che, consigli che consigliamo magari è quello anche di iscrivervi alla eh, newsletter di Polygonal, che esce puntualmente ogni due settimane, ormai da e da qualche mese eh, che è pubblicizzato su Facebook, su LinkedIn eh, sui vari social eh, nonché eh, chiaramente piattaforme, quindi è anche uno strumento, la newsletter che abbiamo creato soprattutto durante la pandemia per semplificare per arrivare al cuore delle informazioni, e questo credo che deve fare l'informa giovani e che insomma abbiamo veramente cercato di fare veramente eh, eh, chiaramente è una, eh, un'avventura un come mh, è difficile nel senso non ci sono formule esatte cioè si va per tentativi per, in tante cose e, e stiamo mantenendo le cose che stanno funzionando e altre che magari hanno funzionato un po' di meno eh, stiamo facendo, facendo riflessioni Sicuramente questo, questo sì. E questo insomma, è l'augurio che vorrei ecco, con il prossimo anno rispetto al, all'informazione, cercare di costruire ancora di più un servizio di semplificazione delle informazioni, quindi verso, verso le persone e più coprogettazione. Chiaramente questo qui un po' dipende dalle dinamiche pandemiche. Ok, grazie Marco. E, va bene, siamo arrivati di fatto all'ultima domanda. Prima, eh, ecco, prima di, por di porla a Marco, vi ricordo di nuovo che se volete fare, eh, se volete porre questi insomma, avete qualche dubbio, qualche curiosità, eh, scrivetela tranquillamente nei, nei commenti e noi poi eh, eh, provvederemo a girarla a Marco De Cave. E, in linea generale, eh, progettualità per il 2021? Vogliamo provare ad accennare qualcosa su cosa accadrà eh, in, questo, in questo strano 2021, visto che eh, sì, ci sono i vaccini, insomma, però ancora non si sa quando usciremo definitivamente dalla, da questa situazione, se ne usciremo nel 2021. Eh, ecco, eh, ti, lascio, ti lascio con questa domanda. Ah, eh, grazie Angelo. Allora, mh, magari dei, eh, dei desideri, eh, sicuramente quello di eh, avere ecco, ancora più dialogo con, uh, con l'amministrazione e, e riuscire a convogliare ancora meglio le informazioni dal punto di vista dell'utenza. Questo qui sicuramente rispetto al, al, al eh, servizio informazione giovani. Questo quasi sicuramente. Eh, Dall'altro da, punto di vista, sono sulle progettualità che abbiamo in cantiere, eh, dato che, come avevo detto, eh, come abbiamo, eh, e eh, sostanzialmente. Eh, si parlerà soprattutto di fake news eh, si parlerà soprattutto di eh, coprogettazione degli spazi e molto altro e chiaramente tutte queste tematiche che sono un po' la riflessione, eh, che sono la, la riflessione della, verso, verso il futuro andranno ancora una volta all'interno della nostra eh, piattaforma eh, educativa eh, quello che mi pare è un, ecco, spostare l'asticella, anzi alzare l'asticella ecco, eh, verso un volontariato oh, digitale. Quello che abbiamo, che è, ecco, una cosa che mi sono dimenticato eh, di dire. Eh, sostanzialmente la seguente eh, durante la prima fase della pandemia abbiamo avuto anche eh, importanti eh, collaborazioni con la scuola soprattutto per superare in maniera ecco, emergenziale eh, il digital divide cioè quindi la ehm, quindi sostanzialmente, ecco, in parole povere, aiutare gli insegnanti, i docenti, gli educatori nell'utilizzare strumenti eh, di streaming come quelli che stiamo utilizzando adesso oppure piattaforme educative. È stato bellissimo, è, stato, è stata dura, devo dire, dal punto di vista della, eh, del tempo, ma eh, ha avuto i suoi frutti. E, e da lì abbiamo iniziato, insomma, un bellissimo dialogo con, con, la, scuola, eh, con la scuola di Cori eh, e ci auguriamo, insomma, che qui gli insegnanti seguire eh, sempre gratuitamente con noi eh, questa eh, formazione eh, Insomma, questo qui è qui chiaramente quello che vi consiglio rispetto alle novità seguiteci, scriveteci eh, mettete ogni tanto like che non fa male e eh, voilà. questo insomma eh, il 2021 vedremo però insomma sono positivo perfetto e allora da parte mia le domande sono finite ne è giunta una da Antonella Milanini dove ci si scrive per la newsletter? Ok, per quanto riguarda eh, la newsletter, eh, dunque, eh, si può, se possono seguire sia i social, eh, dal punto di vista eh, della... Uh, come dire, della prosecuzione ecco degli, degli essere iscritti nella newsletter o altrimenti avremo una pagina dedicata appunto su tutte eh, proprio sul servizio eh, newsletter dell'informa giovane all'interno delle nostre pagine quindi eh, se, se seguite eh, quindi quello, il, il sito che aveva indicato Angio come opencodi.cloud eh, ci sarà appunto la possibilità di iscriversi o altrimenti sul sito di eh, Polygonal quindi questi qua Nonché sulla nostra piattaforma educativa, così avrete in tutti gli strumenti eh, messi a disposizione di Poligono a livello di informazione, a livello di ehm, eh, informazione locale, parlo informazione europea, informazione locale e formazione. avete l'opportunità di eh, trovare eh, la, la newsletter disponibile. Grazie della, della domanda e della puntualizzazione anche perché eh, ci eravamo dimenticati. Spero che insomma a breve saremo, o a breve no, non so, eh, saremo anche eh, insomma linkati anche sul sito del comune di Cori, ma questo qui chiaramente non dipende da noi, ma dalla, eh, insomma, dal dialogo in, in divenire con l'amministrazione di Cori. Perfetto, grazie. E non ci sono altre domande dal dal pubblico quindi eh, direi che eh, siamo eh, di fatto giunti al termine di questa eh, di questo primo di questo primo webinar eh, abbiamo avuto modo quindi di conoscere l'associazione poligonal abbiamo avuto modo di conoscere le sue attività eh, più in generale siamo abbiamo cercato di fare un focus sul servizio informa giovani e mh, eh, magari che posso, dire? Aggiungere una cosa, magari posso aggiungere una cosa? Ecco vai così, vai e cioè, eh, quindi questo qui è il primo appuntamento che facciamo come Poligonal come webinar, ci sarà, eh, ci sarà un altro eh, incontro il 19, tra l'altro sempre eh, guidato da Angelo l'anno prossimo a proposito sempre di futuro ci saranno incontri digitali con eh, altri personaggi non anticipiamo nulla eh, ma saranno molto utili e molto curiosi su, eh, e soprattutto pratici quindi vi ve anticipo veramente soltanto uno eh, la presenza eh, di un facciamo faremo degli incontri in via streaming con eh, un commercialista quindi che eh, darà risposte puntuali su chi si sta facendo per la prima volta sul mondo, sul mondo del lavoro eh, nonché magari persone che hanno semplicemente dei dubbi anche perché è ripetita Juvent no? eh, però speriamo di non ripetere il 2021 come il 2020 questo qua è il vero augurio eh, spero insomma, ecco, di, che passiate buone feste come, come è giusto che sia ecco. Beh, corre voce che il sangue di San Gennaro oggi non si sia sciolto speriamo insomma che questo 2021 <ride> alla fine eh, comunque sia molto più molto più bello molto più divertente eh, di, questo, di questo 2020 ovviamente un piccolo invito se tra di voi ci sono persone interessate a voler fare dei webinar con noi eh, vogliono parlare di, di qualche idea di qualche progettualità eh, contattateci senza senza problemi e noi ovviamente vi eh, ricontatteremo e cercheremo di, eh, mettere su, eh, di mettere su qualcosa. Prima di salutarvi, eh, innanzitutto ringrazio Marco, eh, ringrazio tutti coloro che hanno avuto tempo e pazienza di, eh, di seguirci e eh, vi salutiamo eh, comunicandovi subito il, la data e il tema del prossimo appuntamento, quindi del secondo eh, webinar. Il secondo webinar ci sarà eh, sabato 19 dicembre alle ore 15, eh, parleremo eh, dell'Africa ai tempi della seconda pandemia, quindi cercheremo di fare un approfondimento sul eh, continente africano dal punto di vista sanitario, dal punto di vista delle implicazioni sociali, economiche, politiche e culturali che ci sono state eh, in seguito all'emergere eh, di questa, eh, di questa eh, situazione. E Lo faremo eh, con eh, Amir Mohamed, eh, che è un eh, ragazzo, di eh, diritto al cuore una realtà che ormai da più di dieci anni lavora eh, in Italia e, e in, in Senegal eh, con, eh, progetti di, eh, con progetti di sviluppo eh, con questo io e Marco vi, vi salutiamo eh, di nuovo vi ringraziamo a tutti e ci vediamo quindi eh, con, eh, ci vediamo eh, con il prossimo webinar o comunque eh, non mancherà occasione di, eh, di rivederci e se non ci vediamo prima, ovviamente buone, buone feste e un augurio di, buon, di un buon, anzi di un buonissimo 2021. Grazie di nuovo e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Ciao.